Salve a tutti, in questo video eh, parleremo di come si crea eh, l'oggetto della webcam tondo. Infatti voi avrete visto, spero, altri video di altri youtubers che hanno, eh, al posto di avere la webcam rettangolare, e ce l'hanno eh, tonda. E anche nei miei ultimi due o tre video um, avete visto questo effetto e vi sarete domandati: ah, come ha fatto Vivo a creare esattamente questo effetto? Allora, adesso andiamo eh, passo passo a eh, vedere come si crea questo effetto. Infatti, voi adesso non vedete la webcam perché la abiliterò adesso. Come al solito, clicco sul più, metto acquisizione video V4L2. Ok, adesso voi vedete la mia eh, webcam in eh, rettangolare. Che è corretto che sia così, ok? Niente di strano. E la lasciamo tutta così, ok? E non ci interessa, la mettiamo per esempio in alto. Uh, qua vabbè ci sta bene Ok la lasciamo qui Magari un po' la rimpicciolisco Perché il solito stava più o meno così Ok Passaggio successivo Che c'è da fare ehm, Allora vi dico una cosa Che Può essere interessante non c'entra tanto con questo video e quando fate il video preparatevi una scaletta infatti lo sto leggendo guardate quando guardo in basso perché sto leggendo la scaletta per non sbagliare le um, istruzioni che devo darvi allora sul eh, dispositivo di acquisizione video si fa tasto destro filtri e si cerca prima di tutto eh, sul filtro più Chiave croma. Ok, si preme ok e si lascia in verde. Poi si userà più avanti. La seconda cosa è di fare: eh, su sempre eh, su più maschera miscela immagine, ok, e di scegliere fra le opzioni. Eh, Alfa canale, canale alfa. Ok, poi vedremo perché va presa quell'opzione. Nello sfoglia. Se sì, voi a cercarvi un'immagine eh, verde: eh, tonda, tonda verde. Allora, io so che ve la sono salvata sotto mega sotto Linux, eccole qua. E ho da prendermi il tondo. Ok, avete visto cosa fa? Allora si prende l'immagine tonda perché? Eh, perché sul chiave chroma capisce che il verde è la parte da tenere Il verde è la parte da tenere, questa qui, dell'immagine della videocamera E ehm, tutto il resto lo scarta Allora eh, nella chiave chroma cosa potete fare? mettere di più o di meno per vedere o non vedere voi stessi ok fatto questo avete già più o meno la vostra webcam tonda io di solito faccio qualcosa di più perché non mi piace la webcam tonda così faccio più eh, immagine ok e scelgo nello sfoglia dell'immagine sempre su mega 2 che ha vedete che hanno un'ombreggiatura qua ok c'è questa ombreggiatura che adesso andremo a utilizzare la cosa da fare a queste sempre nello stesso modo è filtri clic chiave croma verde puff sparisce il um, Verde all'interno, allora. Adesso, le due sono le cose: posso prendere questa e spostarla, ingrandire oppure fare anche il contrario, cioè prendere questa, un po' impicciolirla forse la cosa più corretta comunque la cornice eh, per me va messa sopra l'immagine adesso mi muovo pian pianino con le frecce della tastiera e più o meno adesso ci siamo la videocamera è sotto e l'immagine sopra allora siccome si vede un leggero bordo perché eh, l'immagine è fatta per stare il bordo allora cosa faccio? Clicco sull'immagine. Allora se non riuscite a cliccare sull'immagine cliccate sull'immagine così e la spostate. Ok la metto al bordo prendo questa e la sposto e la metto al bordo in modo che non si vede che l'ombra sembra quasi tagliata ma io l'ho pensata apposta in questo modo. Ok? Così abbiamo la nostra videocamera perfettamente eh, tonda e l'immagine a lato non c'è, c'è anche l'ombreggiatura che ci sta bene per la nostra eh, webcam, ok? E quindi può andare bene così. Um, per questo video tutorial è tutto.